Beh, direi che vi posso mostrare tutto perché direi ci sono un po' di cose allora tutto quanto tutti gli articoli sono a un euro più un euro di spedizione più eh, le, gli sconti prima di tutto questo porta matite che è fantastico ne avevo già un altro ma è davvero bello poi direi di iniziare a pescare un po' di cose allora questi qua che sono i più grandi mettiamo qui mollettine sempre a un euro 2 4 6 8 10: queste davvero carine. E poi ci sono queste. Sì, io ho una passione per le molettine e queste mi fanno sempre comodo. Poi aspettate, che ho perso un pezzo. Eccolo qua. Questo era un set proprio fatto così: che ha la matita quella con la punta, questa. A un euro c'era la matita in questo verde Tiffany con qui il tempera matite, la gommina e c'è anche un portamine. Tutto il set a un euro secondo me è davvero fantastico. Poi, ah, è sempre in tema cartoleria, vi faccio vedere anche questo. Questo era un set da tre e un euro... Tutte e tre, infatti devo ancora aprirlo, come si apre, di qua, ve ne faccio vedere magari solo una. Allora, queste sono mine colorate, per la matita quella più piccola però, perché io ne ho un'altra più piccola che voglio usare, quindi guardate, sono colorate. Per quelle matite classiche le col, col portamine, quelle piccoline. E sono tre sette sono tre e gli erano tutte tre a un euro queste fantastiche anche perché io normalmente le prendevo in negozio in cartelleria e costavano una follia poi pesco volevo farvi vedere delle cose che non fossero, dopo facciamo una carrellata questo qui allora questi dovrebbero essere 100 intanto e dovrebbero essere dei chiudi pacco. infatti sono carini in cartoncino ma io non volevo usarli come chiudi pacco ma ci volevo fare un'altra cosa e magari la facciamo assieme Continua a pescare ok, è eh, questa questa la volevo provare è eh, quelle come si chiamano anche la faccina è troppo carina quelle spugne detergenti per il viso che dovrebbero massaggiare qui c'è la spugnetta ci va, va bagnata, ci va messo messa detergente e dovrebbe massaggiare il viso allora io Uso il foreo e mi trovo benissimo col foreo, ma ero curiosa di provare questa anche perché un euro quindi l'ho voluta provare. Anche perché ci sono persone che l'amano e persone che la odiano. Volevo provarla e poi è carinissima. E adesso, sì, ho un problema con il fucsia. Se lo sei capito, mi piace un sacco. C'è da dire, mi discopo, che non erano tutte cose mie. C'erano anche delle cose mio marito. Comunque, questa qui è una scatolina stupenda e soprattutto arrivano super, super, super imballate. Questa è deliziosa, ne avevo già altre, ma sono comodissime, da metterci dentro le cose, sono davvero comodissime. E poi deliziosa, Ho già un'altra, piena di roba, però questa con il puccino, ne volevo anche questa, è bellissima. Poi, poi la pucciosità del momento, non è deliziosa. È duro non è uno slow rising però è delizioso è delizioso e carinissimo mi piace un sacco oh, ok qui è bello grande anche ecco adesso iniziamo a pescare questi perché sono tutti anelli, um, ho una leggera passione per gli anelli anche se non si è capito quindi direi che tolgo questo che a proposito ho preso sempre su Wish e questo, che a proposito ho preso sempre su Wish e iniziamo a provare gli altri, Togli ho tolto questo, allora vediamo un po' il primo che pesco è questo che non ho ancora visto nemmeno io, uh è quello con le palline tanti cuoricini riavvicinati Ma la misura l'avevo presa bene eppure l'avevo presa bene la misura perché ho il misura anelli non vorrei che questo fosse un 8 io avevo preso il 7 veramente vediamo se nell'altro dito nell'altro dito ci sta un pochino meglio quindi vabbè però è largo ragazzi cioè io avevo preso un 7 con misura vabbè andiamo avanti peschiamo e eh, vedete sempre 8 c'è il codice e poi c'è l'8. io però sono sicurissima di aver preso il 7 anche perché l'ho misurato quindi questo è delizioso mm. semplice però ha ah, il cuoricino e infatti è largo cioè io ho preso il 7 non è un problema perché andiamo nell'altro è largo oh ci sta ci sta benissimo quindi vabbè cambiamo dito e non è un problema però io sono sicura in questo caso di aver preso sempre il 7 perché ho il misura e le ho misurate quindi la mia è un 7 quindi perché continuate a mettere 8? cioè non avete il 7 allora mettete l'8? e eh no scusate però perché io vi ho chiesto il 7 ma no, questa cosa mi fa un pochino arrabbiare sinceramente Non li ho guardati ancora, li sto guardando con voi. Qui non c'è scritto niente, ma comunque dovrebbe essere di quelli regolabili. Se mai si aprirà, ecco qui. Questo è bellissimo. E questo deve andare bene ovunque. Questo è piccolo. Ora regolabile, quindi ci deve stare. Oh, là. Bello. Mi piace, questo mi piace davvero. Allarghiamolo un attimino, ecco. Questo è davvero bello. a me piacciono queste cose che poi... De... Non è che svelluccicano. Eh, pendono, i pendenti. Infatti, vedete, questo è un set. Oh, là. Perché io queste misure ho preso. Questo. Ditemi se non è bellissimo. Sì, ho un problema con... Che poi largo anche il 7. Comunque questo qua sta molto meglio. Ho un problema con Disney. E questo è assolutamente il fiocco di, di Minnie o di Paperina. Questo è bellissimo. 7, anche questo, perfetto. Questo è stupendo. Oh, e sta anche in misura, perfetto. Guarda che bello. Ok, e credo... Là, qua cade tutto. Sì, è rimasto l'ultimo, che oltretutto è arrivato con la scatolina, senza numero, senza niente, ma è bellina la scatolina, che non riuscirò mai ad aprire, e questo. E niente, questo è stupendo. Poi è regolabile e niente. Direi che questi erano tutti gli acquisti del periodo da Wish. Direi che ho fatto appena appena un po' di danni. E vi devo dire che arriveranno altre anelli a breve. Quindi auguri e niente. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video. Se vi è piaciuta qualcuna di queste cose. Se, se vi è tenuto compagnia. Se vi incuriosisce a sapere come sarà questa, perché io sono davvero curiosa. E niente, basta. E... Ah no, alt altra cosa, se volete vedere quando faccio le decorazioni con questi, perché avevo in mente una cosa ma l'avevo in mente mesi fa, adesso non è più tanto periodo, comunque la faremo ugualmente, non c'è problema, tanto ne ho un sacco da usare. Se vi è piaciuto il video mi raccomando di mettermi un like, iscrivervi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella di sotto, così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima, ciao!